Allora, riprendiamo il nostro discorso sui KPI in modo già diciamo, da concludere questo argomento che sarà poi oggetto del laboratorio di martedì prossimo, c'è ancora lezione, e eh, di qualche esercizio che faremo giovedì pomeriggio, sempre su questo tema. Dopodiché, a parte qualche integrazione su qualche argomento diciamo così minore che abbiamo sempre sospeso tipo i CSF che dobbiamo ancora fare su questi capitoli e alcune cose sui capitoli iniziali il tempo che rimane il, di fatto il tempo di martedì prossimo più le elezioni di gennaio saranno dedicate esclusivamente a fare esercizi tipo esame quindi un esercizio tipo esame chiaramente ci terrà impegnati più di una lezione, quindi probabilmente riusciremo a fare due temi d'esame in totale facendo i vari punti insieme dall'inizio alla fine, o quasi siamo fino alla fine per lo impostarlo in stato certo abbastanza avanzato di svolgimento. Eh, a tal proposito provate a dare un'occhiata ai temi d'esame che ci sono sul sito, quelli che diciamo, abbiamo dato negli anni passati, eh, se ce n'è qualcuno che vi risulta particolarmente interessante che non sia ovviamente di quei due o tre che stiamo gestendo normalmente, come esempi ve lo fate sapere eh, per svolgere uno a costo di un altro eh, c'è uno che eventualmente mi segnalate voi hm? ed eventualmente se ne inventiamo anche uno nuovo da zero intanto per partire freschi su, su un nuovo problema ma ehm, prima dobbiamo finire questa parte, allora, eh, Riassunto flash, eh, definizione di KPI, cioè indicatori che siano in grado di eh, fornirci informazioni sul eh, stato di avanzamento o di esecuzione di un processo. L'abbiamo detto, questi indicatori sono di tre macro tipi, in realtà poi ne abbiamo aggiunto un quarto che è il tipo generale che ci dà, ci dà di fatto i volumi di ingresso e di uscita del tutto ma i tre indicatori effettivamente che dipendono dal processo, quindi quelli generali non li contano perché di fatto non dipendono da me, dipendono dal mio contesto, sono quelli di qualità, ossia misurati sul prodotto finito, di servizio, ossia misurati, nel a confrontare l'input e l'output del processo, e di efficienza, che vanno a misurare essenzialmente le risorse, misurare in qualche modo valutare le risorse che vengono impiegate durante l'esecuzione del processo. Quindi queste sono tre macrofamiglie che poi noi abbiamo eh, diviso eh, ulteriormente no? in varie sottotipologie. Allora la settimana scorsa già ci siamo occupati dei KPI di efficienza e dei KPI di qualità. Quindi efficienza, ricordiamoci, le risorse usate. Qualità, il prodotto finito, il servizio erogato. Eh, e a parte quelli quel generali. E abbiamo visto che, per riassumere il discorso, eh, ogni processo ovviamente ha bisogno di una definizione specifica, puntuale, degli indicatori che devono essere presi. Ma poi questi indicatori si scopre eh, che molto spesso appartengono no, a tipologie abbastanza simili tra di loro, in un certo senso. No? Eh, e questo era il significato no, di queste tabelle riassuntive sinottiche che abbiamo provato ad analizzare insieme eh, in cui essenzialmente per i vari tipi di risorse eh, si provavano a definire dei KPI che fossero diciamo così, della categoria costo unitario, categoria produttività, categoria utilizzazione dove in qualche modo cioè, vedete, girano sempre gli stessi valori, ma rapportati in modo diverso. Quindi, la produttività è prodotto diviso risorse, l'utilizzazione è risorsa impiegata diviso risorsa disponibile. Quindi, sono gli stessi valori, ma a seconda di che cosa voglio osservare in, questo, in un determinato momento li combino in modo diverso. Ehm, analogo discorso avevamo fatto per i TPA di qualità in cui a questo punto ci andavamo a domandare, a misurare, a analizzare le proprietà del, del prodotto finito senza più andare a vedere qual è stato o cosa è successo durante il processo che ha portato a, a quel prodotto. E quindi di fatto eh, si parlava di conformità, di affidabilità, quindi conformità nel senso che il prodotto e il servizio nel momento in cui viene erogato soddisfa i requisiti l'affidabilità, la capacità del prodotto di continuare a soddisfare le requisiti del tempo e la soddisfazione, che è un diciamo concetto un pochino più sfumato, cioè se effettivamente gli utenti no, sono, tra virgolette, soddisfatti eh, del servizio o del prodotto, il che va al di là della conformità. No? Una cosa può essere conforme, quindi rispetto a tutti i disegni, le specifiche, le misure che ho fatto, ma in realtà agli utenti ut ut non piace, non serve, non è ciò che... Eh, volevano. Mm? Eh, ok, ci rimane da analizzare la categoria dei KPI di servizio. Mm? Il servizio dicevamo la relazione che c'è tra ingresso e uscita. Quindi in ingresso al nostro processo, nel nostro modello semplificato craso, arrivano delle richieste in qualche modo, che il processo elabora per poi produrre un output. Allora ciò che succede è che questo output non è contemporaneo rispetto all'input cioè mi arriva la richiesta oggi e io l'output elaborato, la risposta a questa richiesta ce l'avrò tal giorno, due giorni, sei giorni, un mese quindi ho un, eh, uno scalamento temporale no? un ritardo che è dovuto al fatto che comunque il lavoro lo devo fare eh, tra il momento in cui arriva la richiesta e il momento in cui viene soddisfatta questa richiesta quindi viene prodotto l'output, non un output qualsiasi ma l'output corrispondente a quella specifica richiesta allora eh, io posso misurare questo tempo in realtà questo tempo lo posso vedere come somma di due fattori no? un primo fattore che è un ritardo un'attesa nella presa in carico della richiesta mi arriva una richiesta. Mi arriva sta, cioè immaginiamo un servizio semplicissimo. Qualcuno di voi mi chiede di venire a consulenza. Abbiamo bisogno di, di chiarimenti e fare delle domande. Ok. Allora, ci sono due intervalli di tempo prima che effettivamente no, riusciamo a parlarci. Il primo è il tempo che io leggo e rispondo alla mail c'è tempo in cui la richiesta è stata fatta ma non è ancora stata presa in carico dal sistema, nessuno l'ha ancora guardata, è lì in giacenza, in attesa, in coda un foglio di carta, una mail, una richiesta sul sito che nessuno ha ancora analizzato. E poi c'è l'effettiva attesa da quando la eh, diciamo così, la, la richiesta è stata presa in carico quando avviene l'erogazione del servizio. In questo caso, da quando dico va bene, ci vediamo giovedì mattina o martedì pomeriggio, eccetera, al, alla data stabilita. No? Questo è un caso semplice in cui in questo periodo non, non abbiamo nulla da fare, semplicemente aspettare che arrivi la data. No? Però sappiamo che ormai la richiesta è stata presa in carico e sappiamo qual sarà la data di, di, di termine, di conclusione. Quindi, Abbiamo sempre questi due eh, tempi, il tempo necessario a soddisfare, diciamo così, questo è chiamato tempo di risposta, eh? il tempo che il processo richiede per soddisfare la risposta. Da quando il processo comincia a lavorare su quella risposta, su quella richiesta? Ma davanti a questo c'è un tempo di attesa, che qui è chiamato lead time, è un tempo non produttivo, un tempo morto, che dal punto di vista dell'esecutore, di chi lavora all'interno del processo, non esiste, perché è una richiesta che io non ho ancora guardato, non so cosa c'è scritto, non so neanche cosa mi stiano chiedendo. Ma dal punto di vista del cliente, conta come tutto il resto del tempo, perché intercorre tra la richiesta e, e, e la risposta. Mm -mm. Quindi ehm, sono due modi diversi di misurare il tempo di esecuzione. Se voi pensate, ad esempio, poi anche di dei criteri collegati all'efficienza, cioè quanto lavoro c'è, quanto lavoro facciamo, eh, ti interessa solamente ragionare sul tempo di esecuzione delle richieste già prese in carico. Quindi il tuo punto di vista è quello, mentre invece il punto di vista del cliente e, e quindi in un certo senso ti conviene, per ragione di efficienza, processare in fretta le richieste che ti arrivano ma magari lasciarle molto in coda e quindi va eventualmente allungare la coda di attesa. Eh, diverso invece dal punto di vista del, del cliente. Quindi bisogna sempre fare attenzione a quali, quali intervalli di tempo ci si riferisce. Mm capitato di leggere un'offerta di, di, di, di un'azienda che in realtà sono due o tre offerte che stavamo confrontando e effettivamente quando parlavano del servizio di supporto tecnico, quindi sistema informativo dicevano ok, tre i servizi offerti ovviamente c'è il supporto tecnico e lì era descritto in modi più fantasiosi eh, però eh, sempre si andava a identificare, no? si dovevano cercare di identificare due fattori, cioè entro quanto rispondono entro quando ri risolvono che sono due cose diverse c'è cioè, un conto che dici fai la segnalazione via telefono, via mail, quello che è e un dici, ti rispondono entro 4 ore ma alla fine la risposta può essere del tipo ok ci lavoriamo allora quei 4 ore è il lead time, il tempo prima che loro ti confermino che hanno preso in carico la richiesta dopodiché il tempo di risoluzione eventualmente del problema può essere magari di 4 giorni, non 4 ore quindi sono due tempi molto diversi di cui tenere conto. Sono importanti entrambi, dipende da cosa sto misurando. Mm. Magari sai, in molti casi il tempo di esecuzione rischia di essere nullo, quando magari la domanda, di diffeamento o il problema è solo fittizio, oppure si può risolvere all'istante, o una incomprensione, informazioni in più da fornire, eccetera. Quindi a volte il tempo di risposta è quello che ti dà perlomeno, eventualmente ti sblocca la situazione. Invece se ci sono dei problemi veri, ovviamente richiederanno tempo di lavorazione. Um, timeliness è un'altra... Quindi, ci sono questi tempi di risposta o il tempo di attesa, che sicuramente sono validi, mi viene da dire, per tutti i tipi di processi. Non riesco a, inventare, a farmi venire in mente nessun esempio in cui questi non abbiano senso. No? Timeliness... Um, va a vedere diciamo, la differenza tra quanto tu stai riuscendo ad osservare in termini di mm. tempi di risposta e um, e quanto invece avevi dichiarato mm? qui si parla ad esempio di, un, di ritardo definiamo il ritardo nella presa in carico l'eventuale differenza tra il tempo di attesa effettivo e il tempo di attesa nominale. Cioè, facendo l'esempio, diciamo, facendo esempio di prima sul servizio di supporto clienti, il servizio di supporto clienti mi ci risponde entro 4 ore, va bene. Quindi vuol dire che fino a 4 ore sono all'interno del tempo di attesa nominale. Se tutto va bene, il 100% delle risposte. Viene preso, delle pardon, viene preso, in carico, quindi fornisce una prima risposta entro il tempo nominale e a quel punto non ho problemi. Ma potrà esserci eh, una percentuale di richieste in cui, la cui, di cui il time effettivo, quindi il tempo di presa in carico effettivo sia maggiore di quello nominale, di quello dichiarato. Allora in questo caso vado a vedere di quant'è questo ritardo, di quanto ho sforato, ho risposto in 5 ore anziché in 4 in 6, in 7, facciamo la media, vediamo. Questo può comportare eventualmente a degli ordini, delle lavorazioni, delle ordinazioni che vengono concluse in ritardo rispetto ai tempi previsti. Quindi noi abbiamo sempre, se vogliamo, dobbiamo sempre confrontare due numeri. Un valore obiettivo, nominale, dichiarato, contrattuale se vogliamo. Relativo al lead time, relativo all'execution time, io ti rispondo entro 4 ore e ti risolverò entro 4 giorni. Bello, l'abbiamo scritto, poi ciò avviene? Ries riesco sempre a essere in anticipo? Riesco sempre a stare nei tempi? O alcune volte si sfora? E di quanto si sfora? E quanto frequentemente si sfora? No? Allora, queste sono altre misure. Che, eh, che sono interessanti più, quasi più che non il tempo di risposta assoluto o il tempo lead time assoluto cioè, se io dico il tempo di risposta quindi il tempo di lavorazione è di 4 giorni è tanto o poco? eh non lo so, se devo costruire un treno magari è poco no, se devo eh, quindi in assoluto quel valore, sì, è una misura ma eh, se non so con cosa confrontarla mi dice poco se invece vado a fare il confronto tra quella misura il tempo di attesa o il tempo di lavorazione e il valore nominale o il valore atteso o il valore dichiarato dipende dai casi che fa in le situazioni di quel valore allora mi accorgo se sono degli scostamenti io pensavo di essere bravo invece non lo sono perché ci metto più tempo di quanto pensassi può capitare proprio lì che avviene poi il ciclo di controllo in cui devo andare a intervenire perché se no se un numero mi dice eh, il tempo medio di risposta è tre ore e mezza Vabbè, allora tanto poco hm? tanto poco rispetto ai miei obiettivi quindi mentre il tempo di risposta e il tempo, il tempo di attesa sono misure dirette in un certo senso ha molto più senso considerare eh, una misura derivata è fatta confrontando no, le misure con, con i dati dichiarati eh, questo per quanto riguarda il tempo quindi stiamo andando a vedere la velocità di esecuzione delle richieste confrontando l'istante di tempo in cui la richiesta arriva e l'istante di tempo in cui la richiesta viene conclusa ma c'è anche altro che si può qui siamo nel, nel servizio quindi stiamo confrontando proprietà dell'ingresso e proprietà dell'uscita ci sono anche altre proprietà che si possono verificare, cioè all'ingresso mi hanno richiesto una determinata cosa, in uscita per una migliaia di fattori, di cause, produco qualcosa di sbagliato, di diverso, scusate, non di sbagliato. Eh? Eh, qui non c'entra la conformità, mi hai chiesto una bio blu, ti ho dato una bio rossa. Questa bio rossa è perfetta la miglior birro rossa del mondo dal punto di vista della qualità, della conformità, eccetera ma tu volevi una birra blu eh? quindi può capitare diciamo che il risultato eh, di una richiesta non corrisponda a, al contenuto della richiesta stessa a che cosa era stato richiesto quindi questo lo possiamo catturare con un KPI che possiamo chiamare tipo ordini perfetti qual è la percentuale di ordini che effettivamente corrispondono alla richiesta e perché mai non dovrebbero corrispondere ho oh, tanti beh, un errore una richiesta fatta male una mancata disponibilità a magazzino mi hai chiesto 12 birro rosse e io ne avevo solo 10 comincio a darti queste. questo. questo è cioè, ciò che avevo Devo scegliere se le 10 subito o datene 12 tra due settimane tempo che mi arrivi non faccio il restocchi del mio magazzino. E quindi magari scelgo di avere una timeless migliore per avere un, un, un, diciamo così, alcuni ordini parziali. Quindi possono essere, se vogliamo, deficienze, errori, mancanze da parte del richiedente, quindi la richiesta non è completa, non ha tutti i campi, c'è il codice sbagliato. No? Quante volte, sbagliato, eh, mi viene in mente quante volte no, arrivano oggi, oggi cos'è? Martedì 20, 15 no? Se vi arriva una richiesta dicendo per favore voglio prenotare un autobus per eh, mercoledì 15, che non esiste, no? Eh, quante volte avete visto una mail in cui c'era la data il giorno della settimana che non corrispondeva? Perché non. tra l'altro li mettiamo sempre tutti e due la data il giorno della settimana proprio apposta. No? perché se magari per lo sbagliamo a battere a pensare eccetera l'altro se ne accorge allora a quel punto cosa puoi fare? No? non puoi sicuramente la richiesta è arrivata nel momento in cui la guardi ti accorgi che in qualche modo la, la richiesta che, che non è perfetta quindi non la puoi eseguire in modo perfetto quindi non sempre il fatto che l'output non sia perfetto è colpa del processo a volte è colpa della richiesta quindi ad esempio nel processo dovrà essere sempre una fase di controllo della richiesta, no? così come di accettazione della merce, di accettazione della richiesta, la analizzo e magari dico no, la blocco, non la posso fare, la modifico. Eh, però nel frattempo la richiesta è già arrivata, l'ho già presa in carico. Non posso onorare l'ordine perché, perché è sbagliato. Ci sta, sta qua dentro questo. Poi chiaramente dentro il prefetto order sono le varie cause, no? oppure appunto la, la richiesta è perfetta, legittima, eccetera ma eh, c'è stato qualche disguido qualche errore, qualche mancata disponibilità del magazzino, come abbiamo detto <coughs> prima che possono portare al fatto che ciò che ti è erogato non è perfetto qui eh, è stato usato questo termine ordini perfetti perché non è detto che la negazione di questo, cioè il fatto di non avere un ordine perfetto sia necessariamente grave No? sia un errore grave da evitare assolutamente come dicevo tutti i controlli gli incoming inspection cioè i controlli in ingresso delle richieste del materiale eccetera possono ri rivelare dei, degli errori in ingresso e questo in realtà aumenta la qualità se mi accorgo prima in ingresso che mi hanno chiesto una cosa o mi hanno consegnato una materia prima che non è adeguata la blocco e la rimando indietro quindi non eseguo quell'ordine ma così facendo aumento la qualità e l'efficienza del processo, perché mi accorgo prima di qualcosa che non va, piuttosto che non fare la cosa sbagliata, mi accorgo dopo che è sbagliata e nel frattempo ho sprecato risorse, tempo e materiale. Okay? Um, gli ordini perfetti quando tutto fila liscio. C'è una percentuale fisiologica di ordini non perfetti è normale che ci siano, teniamoli sotto controllo, soprattutto teniamo sotto controllo le cause. Eh, ovviamente anche il tempo entra a far parte della, della, della perfezione dell'ordine, no? quindi in cui la timeliness sia, sia, sia perfetta, il ritardo sia zero. E poi c'è un altro indicatore di servizio, se vogliamo, che ha a che fare col mondo della flessibilità. Fin tanto che non siamo robot eh, o macchine tutti, qualunque eh, cosa facciamo è in qualche modo sempre soggetto a dover gestire delle anomalie delle richieste fuori dagli schemi delle richieste di variazione eh, cosa capita se mentre io sto lavorando un ordine è necessario modificarlo mi ha fatto una richiesta e poi voglio dire 12 bi rosse beh no in realtà da me 6 e 6 ma dopo che hai già distribuito la richiesta. Allora, io posso avere un processo che magari, per essere massimamente efficiente, ti dà zero flessibilità, tu dici, no, ma hai detto 12, adesso te le tieni, e me le paghi, se ne vuoi altre 6 blu me le ordini, a parte, no? oppure non c'è quell'ordine, paghi una penale, non so, inventiamo oppure eh, ho un, magari un processo in cui dico vabbè sì, insomma, tutto sommato non l'ho ancora spedito l'ho ancora magazzino, aspetta un attimo vado a modificarti il tuo ordine e ti do quello che mi chiedi quindi è possibile in qualche modo andare a intervenire modificare, strano ah, facendo le caratteristiche dell'ordine in termini di quantità, in termini di, di, di, di, di caratteristiche del prodotto e così via è ovvio che non è, questa flessibilità non può mai essere infinita cioè a un certo punto bisogna chiudere e consegnare, non è che tu, in ogni momento puoi sempre cambiare idea, no? Però dove stiamo no? nel nostro range tra l'inflessibilità totale e la flessibilità assoluta? Pensate ad esempio a siti di e-commerce, mi viene in mente Amazon, che ti dice quando tu completi un ordine, dice va bene, tu hai fatto l'ordine, lo puoi modificare in qualunque momento fino a quando la merce non verrà spedita. Da quel momento in avanti eh, non puoi più far nulla, no? Eh, poi il fatto che tu magari modifichi significa che la data di spedizione è scritta in avanti, perché eh, ovviamente eh, diciamo, la cosa deve essere ripresa in mano o lavorata in un momento diverso. E eh, quindi c'è una finestra di tipologie e di, e di tempistiche entro cui no, è possibile fare delle modifiche. Quindi questi piali di si vanno a misurare questo fattore in termini di, ad esempio numero di ordini che hanno subito almeno una modifica rispetto al numero di ordini totali eh? e il numero di eh, eh, lo posso misurare in numero oppure in, eh, in valore valore economico ad esempio no? del eh, agli ordini stessi eh, questi sono tutti indicatori è meglio avere una flessibilità alta o bassa? Beh, dipende, no? La risposta dell'ingegnere ovviamente è sempre questa dipende ovviamente bisognerà trovare il mix giusto tra ordini perfetti, flessibilità e timeliness perché sono tre eh, caratteristiche che tirano in direzioni diverse non posso avere il 100% di tutto la gestione, il manager, il livello strategico eh, decisionale fa proprio questo, scelgo se è meglio tirare di qua o meglio tirare di là in funzione del tipo di prodotto che voglio, che voglio erogare quindi queste sono le tre macro aree poi con la fantasia si può sempre andare fuori e inventare cose nuove ma ci accorgiamo che la maggior parte degli indicatori che possiamo definire tendono a ricadere in queste macro categorie poi quando faremo appunto, esercizi da giù in avanti ci mettiamo poi anche degli esempi concreti in cui cerchiamo di trovare all'interno di questa classificazione, diciamo, teorica, poi il singolo numerino no, da indicare in, quel, in quello specifico processo. E, quindi cominciamo a, a vedere un pochino più dal punto di vista operativo, come per un determinato processo possiamo definire questi KPI, possiamo ragionare per arrivare a definire questi KPI abbiamo visto in generale di che cosa si tratta, cosa possono essere. Allora, innanzitutto notiamo che prendendo un, dato un determinato processo, prendendo un qualunque processo, questo può essere visto da punti di vista diversi, no. cosiddetti stakeholder. Cioè, la buona riuscita di un processo può essere vista dall'operatore che lo esegue, dal manager che ne è responsabile, dal cliente che lo richiede. Tutti e tre, finché stiamo a parole, sono interessati alla buona riuscita del, del processo, al fatto che questo processo funzioni bene, sia efficiente, rapido, di qualità, tutto quello che vuole. Tutti e tre, ovviamente. Ma se entriamo nel dettaglio e diciamo, va bene, caro operatore, quali sono gli indicatori che potremmo prendere come misura del fatto che tu sia soddisfatto di come sta andando il processo, tu sei uno stakeholder, vuoi che il processo vada bene, come lo misuriamo il processo? Da quale punto di vista? E tu manager, come lo vuoi vedere? Eh, io mi aspetto già che il manager di sicuro guarderà prima l'efficienza, le risorse, i costi. Eh. Il cliente magari guarda il tempo e la qualità. Eh. Visto che il prezzo non c'è qua dentro, eh. Quando parliamo di costi di efficienza stiamo parlando dei costi delle risorse impiegate, non del prezzo a cui viene venduto. Questo non c'entra nulla col processo. È eh, un aspetto puramente contrattuale. Eh. Eh. E quindi quando scendiamo dalla nozione generica di stakeholder, io sono interessato che vada bene, a, a chiederci, scendiamo a chiederci, ma sì, ma in che senso va bene dal tuo punto di vista? E eh beh, ci accorgiamo che i vari stakeholder hanno punti di vista diversi indicano come prioritari dei KPI di tipo diverso eh? ma anche definizioni semplici tipo il costo eh, l'operatore indicherà come costo il lavoro che si deve mettere, la fatica che si deve mettere quanto è complicato, difficile fare un determinato lavoro questo è un costo per noi però il tempo è una costante, le ore di lavoro sono quelle, in quelle ore quanto è complicato fare ciò che deve fare? riesce a semplificarlo? E il manager invece come costo vede soprattutto il costo economico, finanziario. E invece il cliente come costo vede diciamo, il prezzo che gli viene eh, associato più eventualmente i costi della gestione, ordinazione, eh, tutta la parte diciamo mm, burocratico-amministrativa che sta intorno. Ah, quindi non possiamo qual è la lezione di questa slide? non possiamo parlare di KPI se non abbiamo chiaro quale sia <ride> lo stakeholder rispetto al quale sono misurati, sono definiti quindi noi quando parleremo di KPI beh, qui c'è un esempio che illustra con qualche ballot in più, non c'è di cui stavamo parlando quando parliamo di KPI dobbiamo sempre identificare bene qual è il processo di cui stiamo parlando perché, se non ho il processo, non so quali sono gli input e gli output, e quindi non so di cosa sto parlando, non avendo il contesto, gli input e gli output come indicatori generali. Quindi, devo definire bene, sto parlando di questo processo, può anche essere un processo molto ampio, composto, ma devo delimitarlo, e poi devo dire per questo processo quali sono gli stakeholder che mi interessano in questo momento. Se non ho il processo, definito e gli stakeholder definiti non posso parlare di KPI, cioè li posso inventare a capocchia, ma non li posso definire diciamo così, dal punto di vista corretto. No. La richiesta non è completa se non mi dai queste due informazioni. Se andate a vedere le domandine nei temi d'esame scritto, si definiscono i, i tre KPI principali dal punto di vista di no. <coughs> dal punto di vista di qualche, di, di uno degli stakeholder quindi una, ovviamente un'analisi completa di un processo so, sì, eh, dovrebbe prevedere l'elenco dei stakeholder e per ciascuno degli stakeholder definiamo i KPI relativi al suo interesse poi ovviamente in fase d'esame dobbiamo accorciare qualche cosina perché non possiamo tenerli due giorni e quindi scegliamo uno stakeholder a priori però va sempre messo in conto quando comincio a ragionare sui KPI so qual è il processo e poi processo. Conoscere il processo permette di conoscere già automaticamente i KPI generali che stanno intorno al processo, i volumi di ingresso, uscita, eccetera, le risorse disponibili, e poi lo stakeholder, devo saperlo per poter andare avanti nella progettazione. E dopodiché questi KPI prenderanno delle misure e in qualche modo faranno dei conti basati su queste misure una somma, una media, un massimo, una mediana una moda, un rapporto tra medie quello che vogliamo, dipende dai casi dipende ovviamente da che cosa ha senso fare con le misure che abbiamo a disposizione e poi generano un numero 7.4 bene, e cosa me ne faccio di quel numero? No? Eh, come lo interpreto quel valore? un KPI deve essere per poter essere utile deve essere facilmente interpretabile quasi mai un valore è interpretabile da solo in isolamento eh, noi riusciamo a interpretare un valore molto più facilmente se ce l'abbiamo in confronto a qualche cos'altro ok, quindi analizzo delle differenze analizzo delle tendenze analizzo degli scostamenti Rispetto, rispetto, a rispetto al tempo cioè questa settimana rispetto a quella precedente il mio indicatore è 7.4 quella precedente era 7.2 ah è aumentato poi dipende se il fatto che quell'indicatore sia aumentato è un bene o un male no? perché magari sono gli indicatori che contano gli errori quelli che contano le, eh, le performance e viaggiano in direzioni diverse oppure posso avere un riferimento rispetto ad altre realtà parallele che ne so la media dei gestionali rispetto alla media dei meccanici degli esami o gli esami superati allora ho un indicatore di per sé gli esami superati alla fine del secondo anno sono il 43 non lo so in mente, per dei crediti eh, è tanto o poco andiamo a vedere qual è la media del politecnico andiamo a vedere qual è la media di ingegneria andiamo a vedere qual è la media di altri corsi di laurea allora lì riusciamo a fare dei ragionamenti, ma se ho il numero in assoluto non mi dice nulla, a meno che quel numero sia 0 o 100%, allora ne dice qualcosa, cioè che quell'indicatore non serve a niente di fatto perché l'ho preso male, ma se ho un valore intermedio che effettivamente sta misurando qualche cosa, un processo in divenire, eh, devo riuscire a confrontarlo con qualcos'altro. Quindi o lo confronto nel tempo, con lo stesso indicatore calcolato l'anno prima, la settimana prima, il mese prima, o lo confronto nello con spazio, diciamo così livello organizzativo con altre realtà analoghe in cui abbia senso misurare quelle. Ho due linee di produzione e confronto l'una rispetto all'altra, se vanno in modo diverso, ho il problema di personale, ho il problema di macchine, un problema di carico, eccetera. Oppure c'è anche la certa possibilità di confrontarlo con un obiettivo, cioè voglio che sia i vostri compagni più giovani di voi avranno una soglia di ingresso da magistrale che sarà diversa da quella che avevate voi. Quello è l'obiettivo. Allora andiamo a misurare il processo, diciamo, laurea triennale rispetto all'obiettivo raggiungimento all soglia, quali sono le percentuali. Quella è una soglia in questo caso derivata dall'esterno. In realtà a Monte c'è il processo che dice come la mettiamo questa soglia? Andiamo a vedere i dati storici, come si è questo l'indicatore in modo da poter mettere la soglia sapendo di tagliare o non tagliare fuori eh, un valore maggiore o minore di persone. Però in ogni caso devo andare a confrontare l'indicatore misurato con un indicatore deciso, definito come obiettivo, minimo, massimo preciso da raggiungere, non dipende dal tipo di obiettivo ma qualcosa di esterno che in qualche modo definito esternamente quindi devo sempre, una volta che definisco l'indicatore dicevamo, sapere qual è il processo sapere qual è lo stakeholder ma anche sapere come andare a interpretarlo dire, guarda, è meglio se questo numero è più alto è meglio se è più vicino a 100 se è meglio se è maggiore di 23 è meglio se è superiore alla media degli altri e così via Quindi, in qualche modo, il filo del ragionamento nella definizione dei KPI potrebbe essere riassunto da questi sei punti. Quindi, come prima cosa, definisco il processo. Dato il processo, e i suoi stakeholder, definisco i KPI. Il nostro lavoro sarà soprattutto su punto 2 3. Cioè, una volta che ho definito, questi, scelgo questi KPI in termini, diciamo, concettuali, oh, ho quell'idea lì, ah voglio misurare appunto i crediti superati, quanto in fretta ci si avvicina al numero di crediti necessario per la laurea magistrale. Dopodiché una volta che ho scelto quello, perché quello secondo me è il, mio, è il criterio che voglio analizzare, che è che mi interessa, devo poi definirlo. Bene, non basta dire, no? e questo è il punto 3, no? un profilo esatto del KPI che è quello che utilizziamo esatto. Cioè, cosa vuol dire? Crediti di chi? Di quelli scritti in quale anno? Che siano iscritti quest'anno, ne, lo scorso anno, nei due anni precedenti, nei tre anni precedenti? E i crediti misurati quando? Al primo gennaio? all'inizio di ogni mese, che non serve a niente perché non ci sono esami ogni mese, all'iscrizione. E quelli che fanno periodi all'estero, li conto o non li conto? E chi è iscritto al primo anno, rispetto a chi è iscritto al secondo anno? Li conto separatamente o metto tutto insieme? Faccio la media? Eh, devo decidere, no? da un certo punto dire, vabbè la formula è questa non basta dire conto il numero di crediti questo va bene come condivisione del concetto generale ma fino a quando non ho una formula in cui dettaglio cosa vado a calcolare e come aggrego il dato perché ci sono sempre due fattori la misura e l'aggregazione se chiedo a te quanti crediti hai lo sai dire, ma è un numero, è una misura puntuale, una persona eh, ha, ha, ha la misura M sulla propria persona del numero di crediti. Dopodiché devo definire la popolazione su cui faccio questa misura, ciascun elemento della popolazione mi, fa, mi darà una misura e poi devo aggregare queste misure con delle misure statistiche, con degli operatori statistici che siano permessi dal tipo di misura che ho fatto. Il numero di crediti sono fortunato perché è una scala di tipo assoluto e quindi posso fare, inventare ciò che voglio. Quindi questo è il passo di formalizzazione della decisione. Ho ragionato sul processo tenendo conto degli stakeholder, ho pensato in KPI, ok, lo formalizzo. E poi bisogna andare a vedere, ma queste sono fasi di, cioè, di analisi, ok, mi sono fatta questa formula, questa ipotesi andiamo un po' a vedere se è buona e qui avremo dei criteri di robustezza che vi racconto che ci permettono di capire se questa formula essenzialmente è la migliore possibile oppure no, ha delle, delle, delle, delle mancanze delle deficienze e dopo parleremo anche di dimensioni cioè del modo in cui questo indicatore si può affettare far affette, tagliare scomporre. No? Prima dicevamo ma la media fatta sul Politecnico, fatta su ingegneria, fatta su un corso delle lauree. Ecco, è molto comodo avere degli indicatori che possono misurare su insiemi di popolazioni diverse, su intervalli temporali diversi, per poter fare questi confronti. No? Questo è di ciò, ciò di cui si parla in questo punto. Allora, partiamo. Beh, selezionare il processo è facile, nel senso che noi arriviamo comunque da un passaggio in cui il processo l'abbiamo esplicitato, ad esempio tramite l'attività activity diagram. Eh? Eh, quindi in qualche modo avremo modellato nella parte funzionale del sistema dei processi e quindi potremo dire, va bene, noi adesso ci stiamo occupando che so, del processo corrispondente a questo activity diagram, oppure a questi 10 activity diagram presi nel loro complesso. Oppure a questo pezzettino piccolo di un'attività mm, qui questo, diciamo, il ragionamento sui KPI si può fare a diversi livelli di granularità l'importante è essere espliciti e ovviamente devo essere, per essere espliciti devo avere un modello di riferimento devo aver descritto da qualche parte dove stanno i processi, dove sono gli ingressi dove sono le uscite um, dopodiché la scelta dei KPI quindi ho il processo definito mi siedo ragiono su quali sono i KPI. Qui posso usare quella ragnatela no? che abbiamo finito di commentare oggi. Andiamo a vedere, allora, eh, è un po' una checklist, no? In un certo senso, mentalmente scorro questi vari tipi di indicatori, allora sono quelli di qualità, sono quelli di efficienza, produttività, utilizzazione, eccetera, ha senso o non ha senso qui è importante o non è importante ai fini del mio stakeholder per questo mio processo quindi qualche volta da questa griglia di possibili indicatori che posso definire eh, salteranno all'occhio quelli che sono più importanti a secondo processo secondo il stakeholder alcune cose saranno più importanti di altre questa è la fase decisionale in cui ragiono su che cosa è più importante per me questa griglia mi aiuta a non dimenticare dei pezzi essenzialmente Una volta che ho scelto devo formalizzarlo. Allora noi eh, abbiamo scelto un elenco di attributi che sono elencati qua in questa slide che ci permettono di definire in modo possibilmente completo un KPI. Allora, eh, poi lo vedremo meglio facendo gli esercizi. Di fatto, per noi definire un KPI sarà fare, dei KPI sarà fare una tabella. Considerando di fare una tabella dove queste sono le colonne: nome, obiettivo, definizione, unità, eccetera. E riempiamo, per ogni KPI, riempiamo una riga di questa tabella. Quindi, per ogni KPI, definiamo queste caratteristiche. Chiaramente è una definizione asciutta. Ah, una riga in una tabella non è che ci sto a fare i poemi. Il poema se lo voglio lo faccio prima. Dice no, ma no, sì, è importante di più l'efficienza che no, la produttività, perché? Perché? Perché do le motivazioni. Una volta che avete le motivazioni però ti devo dare a un certo punto i fatti, i calcoli, la definizione. Allora, in questa tabella cosa inseriamo? Beh, un nome, ovviamente. Nome che potrebbe essere anche una sigla, no? Variabile no? sintetico per potersi riferire, che ne so, numero di ordini falliti, n fall non lo so, eh, o, o, una frasetta, o una frase breve oppure la sigla, no? per potersi riferire a questo elemento. L'obiettivo, cioè a che cosa serve, cosa sto misurando? Cioè, al di là delle formule, quel numero lì, che cosa significa? Perché lo voglio misurare? No? che in qualche modo fa riferimento alle categorie precedenti no? serve per misurare la produttività del, della, che ne so, del fornitore esterno che abbiamo scelto per lavare i pavimenti quindi mi fa capire perché ho scelto quel numero dopodiché c'è la parte più formale definizione metrica cioè come si calcola allora, qui ci devo mettere una formuletta, o un insieme di formulette, se un solo passaggio non basta, che parta dalle misure prese sul processo, a livello di processo, e arrivi a un numero. 1 eh. Quindi qua non ci potrò scrivere il numero di crediti superati, perché quello non è un numero, il numero di crediti è la misura. C'è solo una per ogni studente dovrò dire la media del numero di esempio, degli iscritti al corso di laurea X nell'anno accademico Y devo dire tutto no? affinché qualcuno che non sappia nulla prenda quella formula e la sappia calcolare andando, andando ad accedere ai dati a volte riesco a farla proprio come formuletta <ride> fatta da matematico, con le sommatorie, eccetera, eccetera, a volte lo dico anche un po' a parole, cioè non mi interessa di andare direttamente in no, un linguaggio di programmazione con la formula, ma deve essere calcolabile in modo preciso. E deve uscire un numero, un numero solo. Ovviamente ogni volta che viene calcolata la formula e questa sarà su un anno accademico diverso, su una popolazione diversa, su corsi di laurea diverse, uscirà un numero diverso, per carità. Quindi è parametri parametrizzata rispetto dei valori. Ma alla fine l'importante è che devo mettere insieme un dato. No? A volte si vede, vede insisto su questo perché sono i compiti, mi danno la misura ma non mi dicono come mettere insieme queste misure. Tempo di consegna, ecco, eh, quello che mi interessa del tempo di consegna, il massimo, la moda, la media il nono percentile, il nono decile scusate, perché il 90% degli ordini risponde in questo tempo, beh c'è cioè il 10% che è fuori, quelli non calcono eh, quindi è, è importante il valore ma è ancora più importante che cosa voglio vedere mm? um, beh poi viene da sé facile l'unità di misura in cui questo valore, questo numero, è espresso. Crediti. Diverso sarebbe crediti all'anno. No? Se io divido per il numero di anni, ho la, non il numero di crediti erogati, ma la velocità con cui vengono consumati, spesi o acquisiti, dipende dal punto di vista, eh, questi crediti è una conseguenza della forma semplicemente come sempre in qualunque diciamo, sistema di misura se non ho l'unità di misura a cioè esplicità non sto dicendo nulla in mesi, in anni, in giorni in euro, in dollari, in persone, in ore in, eh, no, in chili ovviamente per quelle di efficienza al terminatore di quest'unità di misura ci sarà quasi sempre no, una risorsa, quindi potrebbe essere un costo, una persona, il tempo, al denominatore, no? Scala è la scala nominale, ordinale, intervallo, eh, rapporti o assoluta con cui sono state prese le misure di base in realtà se la formula che definisco mette insieme più misure diverse dovrei definire la scala per ciascuna e questo mi dice appunto, mi conferma la validità di quella formula su valori misurati secondo quella scala poi la parte di interpretazione quello di cui dicevamo un attimo fa mi dà la chiave di lettura del numero che salta fuori. Quindi quel numero deve essere il più alto possibile, deve essere il più basso possibile, deve essere il più vicino possibile al 100%, deve essere maggiore, maggiore di quello dello scorso anno. Cioè qual è il criterio che mi fa sorridere quando vedo il numero? Sono contento perché quel numero è come? Ok? E co come dicevamo prima, l'interpretazione quasi sempre è basata su un confronto. Confronto col valore stesso dell'indicatore in un tempo precedente, col valore dello stesso indicatore su una popolazione differente oppure confronto con una soglia. Cerchiamo di dare delle interpretazioni realistiche. Ok, se no non serve a niente. Se io dico che l'indicatore del numero di crediti... Deve essere 120, eh sì lo sarà, ma sì, il, il giorno dopo che siete laureati avete 120 crediti. Non niente, lo sto misurando. Niente. No? È ovvio che tutti quelli che si laureano avranno 120 crediti. Quindi contare il numero di crediti e dire questo deve essere 120 è un modo sbagliato per contare quante persone si laureano. Allora contiamo i laureati, no? quindi avere dei, dei, degli indicatori cui valori siano, cioè non, non, mettiamo, non poniamo mai degli obiettivi fasulli, esagerati, assoluti, perché non ci serve a nulla. Quindi questo anche qua in due parole di fatto descriviamo quali tipi di confronti ha senso fare per poter valutare se questo indicatore è soddisfacente o no perché ricordiamo che tutti questi indicatori servono a cosa? servono a, a livello manageriale per poter decidere se devo intervenire in qualche modo ok? di solito si interviene taroccando l'indicatore ma eh, invece speriamo che lo, fai, che lo si faccia aggiustando il processo e poi l'ultimo punto ma non è il meno importante anzi secondo me è quello più importante cioè da non dimenticare è la fonte dei dati Cioè, da dove ne prendo le informazioni? Sono sicuro di avere o di poter avere, di poter disporre delle informazioni sulle variabili da misurare che ho messo nella formula? E lì devo fare attenzione a poter a costruire delle formule che siano basate solamente su informazioni che posso ottenere che o, o possiedo già oppure posso ottenere. E quali sono le informazioni che possiedo già? Beh, sicuramente tutte le informazioni che sono de desumibili, deducibili dal modello concettuale. Cioè, qualunque cosa che posso fare facendo una query nel mio modello concettuale, ce l'ho. Più tutte le informazioni che posso misurare andando a intercettare dei punti nel processo pensate a tutte le informazioni temporali i delay allora io posso pensare di mettere di registrare il tempo in cui l'ordine arriva il tempo in cui eh, diciamo, l'operatore lo prende in carico e l'istante di tempo in cui l'operatore termina il processo finisce, il token muore allora quegli istanti di tempo lì li posso usare perché il processo è gestito dal sistema informativo il sistema informativo può essere istruito per prendere traccia di questi tempi quindi se io a un certo punto nella mia formula dico la durata di quel determinato task di quella determinata fase nella, nella fonte nel source dell'informazione dovrò dire ok questa durata è misurata come? è eh, dall'istante di ingresso del token in questa attività all'istante di uscita del token da quell'altra attività cioè vado a dirti nel mio activity diagram dove vado a mettere il punto di osservazione dove vado a mettere i cronometri se non riesco a identificare sull'attività diagram dove andare a prendere il tempo vuol dire che quel tempo è velleitario non lo conosco mi piacerebbe conoscerlo ma col mio processo non ho un punto, un luogo in cui andare a misurare. e quindi è un dato di cui non ho la fonte oppure, altra possibilità io posso decidere in questa fase di andare a modificare il processo aggiungendo delle attività finalizzate a raccogliere dei dati che mi servono per calcolare i KPI. È sempre un po' pericoloso, eh? Vado modificare il processo al fine di poter raccogliere il dato che mi serve. Questo falsa un pochino sempre la credibilità del dato. Perché sto chiedendo a qualcuno di fare cose che altrimenti non avrebbe fatto, ma quelle cose le fa solo per poter calcolare quel valore. Un esempio di tutte queste cose sono di tutti i questionari di gradimento, soddisfazione, eccetera. È un'attività in più che nessuno fa volentieri e che ha come unico scopo quello di tirare fuori un numero che va a finire dentro il TPI come indicatore. Quindi in realtà non sto misurando qualcosa che avviene nel processo, sto misurando qualcosa che avviene oltre il processo, che è proprio tabù. Questo dipende in quel caso di questione di gradimento molto no? dall'onestà, dall dalla franchezza con cui, o anche dal livello di approfondimento no? con cui si risponde. Diverso chiaramente andare a calcolare il numero di pezzi usciti, il numero di, di esami superati, il valore dei voti, le date, quanti, quante volte un esame si è stato tentato, eccetera. Allora quelli sono dati eh, hard, no? veri. Vado a misurare cose che avvengono nel processo quelle che possono essere smentite o falsate mentre invece altre Quindi io tendenzialmente cerco di pensare degli indicatori che siano già insiti nel processo <coughs> ma a volte magari si cioè, ci serve riorganizzare un attimino il processo, un po' no? Spostare qualche attività magari beh, quando disegni un'attività di diagramma hai tante scelte possibili magari ti conviene ri riorganizzare le attività in un certo modo, magari facendo esempio una comunicazione tra due attori, così puoi andare a vedere per esempio, il tempo, l'istanza di tempo, il tempo di risposta, oppure no, che cosa ha risposto in quel momento. Quindi magari il processo, così come l'hai disegnato prima, non è esattamente adatto a misurare quel KPI, ma se tu rit ritoccassi il processo senza cambiare la sostanza, senza aggiungere delle cose aliene al processo stesso, allora, allora magari riuscirete a misurare meglio un determinato indicatore perché hai dei punti espliciti in cui andare a prendere un determinato valore quindi questo è quello che dà concretezza ai nostri KPI, cioè non sono delle misure campate in aria che poi qualcuno si deve inventare per mettere nella a colori della relazione di fine anno ma sono indicatori che vanno con le radici ad affondare proprio dentro all'esecuzione del processo <coughs> riprogettiamo da ingegneri queste cose non deve essere sicuri che siano reali e calcolabili e quindi eh, dimostriamo che sappiamo come calcolarle su questo ci torniamo tra un secondo sulla robustezza allora noi abbiamo, adesso abbiamo deciso delle formule che ci danno dei numeri sappiamo questi numeri come interpretarli e sappiamo come calcolarli, cioè dove andare a prendere il valore di base a cui si applica questa formula. Eh, come Quali sono le, vogliamo, le qualità? Adesso supponiamo di aver fatto questa tabella con i PPI e la diamo a qualcuno dicendo guarda ti piacciono, sono belli. Eh, belli, diciamo così, l'estetica di, di per sé non è una qualità, ma quali sono le qualità che devono avere? Devono essere comprensibili. Cioè, chi lo vede, leggendo essenzialmente il goal e l'interpretation, deve capire quel numero. Altrimenti, se è artigo se è complesso, se comincia a fare 27.000 distinguo, no, non è direttamente comprensibile. Noi stiamo pensando a degli strumenti no, di sintesi. Se mi dà un numero di cui però non riesco a capire, no, io posso definire, facciamo ad esempio dei crediti, no, il numero medio di crediti pesati negli ultimi due anni a seconda del, tempo, del numero di esami, super, eh, non so, del numero, posso decidere, lo dico in modo diverso perché in una frase unica, mi perdo, decidere che il numero di crediti in esame da 8 crediti ti do 8 se l'hai passato il primo appello ma ti do solamente 6 se l'hai passato la seconda volta ti se do 4 se, se l'hai passato la terza volta e così via quindi il numero di crediti pesato per il numero di tentativi o per il tempo eh, trascorso prima di superare l'esame lo posso calcolare è perfettamente lecito ma poi lo capisco quel valore Cioè il valore che salta fuori mi dice qualcosa come lo leggo allora se, se ho dei dubbi nell'interpretare il risultato nell'attribuire un significato comprensibile al risultato allora quel numero non serve a niente il costo di cosa? di ottenere quell'indicatore cioè è un indicatore che mi costa zero perché i dati li ho già o devo spendere del tempo del lavoro, delle risorse per averli questi dati Tutte le volte devo mettere in campo un questionario, una misurazione in più. Non voglio misurare non so, quanti pezzi vengono scartati tra la fase 1 e la fase 2. Eh, ho già un punto di quel conteggio lì oppure devo mettere una bilancia, devo mettere un punto di misura in più per poter avere quell'indicatore. Non sto dicendo che devono, devo limitarmi a indicatori a costo zero. Però a volte nella foga di dire, ah sì, definiamo questo indicatore bellissimo, poi mi accorgo che sì, ok, però per averlo davvero, eh, devi farti un mazzo mostruoso. Tenete presente che la pubblica amministrazione in queste cose è veramente maestra nel definire dei meccanismi di valutazione, dei criteri di valutazione mostruosamente mastodontici e poco comprensibili. Ad esempio, siamo all'università, abbiamo tutto un processo di valutazione in cui relazioni su relazioni, tabelle, cose, revisori che ti leggono le cose che scrivi, poi devi riscrivere perché loro non vanno bene, sulla base di 27 indicatori diversi. Ha un costo enorme questa operazione qui. Eh, dopodiché, il risultato non è detto che sia facilmente comprensibile perché tu hai l'indicatore B.3.1 che ti dicono che è troppo basso che è più basso di quello del Politecnico di Milano e dici eh, che vuol dire sta roba e poi a volte non sono per nulla significativi queste cose. cioè alla fine co cosa mi rappresenta serve qualcosa cioè al di là di fatto che sia comprensibile no? io posso avere un indicatore totalmente, to totalmente comprensibile che ne so il numero di esami che sono stati superati di giovedì. Non c'è nessuno che può dire ma non ho capito bene. È che non serve a niente sta roba, no? È del tutto inutile. Adesso già fosse di sabato, uno dice ma sì, ma perché gli appelli di sabato sono pochi, dei professori che proprio non rispondono altre, allora sono anomalie, vai a vedere può anche avere un impatto sul costo del riscaldamento delle aule e un'altra cosa, ma di giovedì che cosa mi serve? Chiaramente un esempio, ma di, di, di giovedì in giro ce ne sono tanti, se eh, andate a vedere dei, dei sistemi di valutazione esistenti. Quindi non è solo comprensibile ma anche significativo, serve a qualcosa. È legato al gol che dicevamo prima, no? però mi chiedo, il gol lo definisco, posso definire il gol che voglio, ma poi mi chiedo: questo gol che ho dato è sensato? Perché sennò no questo KPI vince poco. No? Eh, la frequenza è, eh, è la qualità temporale, cioè ogni quanto va ricalcolato questo KPI. È un valore che ogni ora cambia, cambia una volta al giorno, una volta a settimana, una volta al mese, una volta all'anno, quando ha senso misurarlo. Ad esempio l'indicatore dei crediti ha senso misurarlo una volta all'anno sempre nello stesso periodo. Punto. Perché è legato a un ciclo annuale. che senso avrebbe che ne so, andare a misurare il numero di crediti superati che ne so, in una determinata sessione d'esame quando il numero di corsi del primo semestre è maggiore del numero di corsi del secondo semestre se so, va a misurare eh, nella, a valle di, di una singola sessione d'esame è di dati falsati no? allora eh, è anche importante definire questo questo lo definisci e quando parli della definizione metrica, no? tu dici l'insieme dei crediti in un determinato intervallo di tempo. Devo dire qual è il supporto su cui misuro, no? eh, fa parte della definizione di popolazione, cioè quali sono le misure che vado a considerare. E questo mi dà indirettamente un'indicazione su qual è la frequenza di aggiornamento. Tutti gli indicatori economici no? che poi ogni mese esce sul giornale quella cosa è aumentata, quella cosa è diminuita rispetto al mese scorso, ma non ci sono due mesi uguali, no? non ha senso fare dei confronti mensili quando magari sicuramente il mese di dicembre è diverso dal mese di agosto no? in termini di tipologia di consumi ad esempio o di spesa. quindi eh, dobbiamo capire se la frequenza con cui pensiamo di misurare quell'indicatore con cui siamo capaci di misurare quell'indicatore, perché poi dipende anche da, da ciò che facciamo eh, è adeguata al tipo di indicatore, al tipo di processo sottostante cioè se avessi il processo di e-commerce no, pensate a Amazon e se avesse un indicatore di ciò che sto facendo una volta all'anno, non va bene, questi qui lavorano nell'ordine delle ore, no? quindi serve qualcosa almeno quotidiano, settimanale, come tipo di indicatore. No? Voi vi scrivete, pagate le tasse in funzione di una dichiarazione di ISE. No? Mi risulta che l'IMSS adesso stia dando i dati della dichiarazione di ESE del 2013 giusto? quindi quando voi fate la domanda o adesso nel 2015 l'avete fatta nel 2014 l'ultima iscrizione, iscrizione no, aspetta il 2015 settembre quest'anno vi è stata definita una fascia sulla base di un indicatore IRE dei redditi 2013 sono passati due anni allora, quell'indicatore lì permettetemi è una frequenza un po' troppo Bassa. Andrebbe aggiornato più frequentemente, per essere utile, per essere utile è rappresentativo di ciò che vuole rappresentare. Poi uno si tura il naso, dice la legge, dice quello, e facciamo così. Eh? Però che quell'indicatore rappresenti effettivamente. La proiezione della, della capacità di spesa o di reddito della persona nel 2015-2016, quando in realtà si basa su dati del 2013, eh, quando tante cose possono essere cambiate, eh, non è molto utile in quel caso. Quindi bisogna fare anche questi tipi di ragionamenti. Non troppo frequente per non andare a campionare delle variazioni che sono normali. E devo aveva una frequenza sufficientemente dilatata da poter apprezzare dei valori medi per cui se c'è una variazione è rappresentativa di una tendenza non di, un, di una coincidenza di un, di un accidente di percorso che può essere successo ma neanche troppo lunghe per poter perdere il controllo su, che sto, su ciò che sto facendo oppure lavorare su dati che non sono per due aggiornati. è capitato lo scorso anno dovevo iscrivere mia figlia alle scuole superiori e allora vai a vedere, c'è un bellissimo documento della, che ha fatto la della Fondazione Agnelli, comparativo delle scuole superiori del Piemonte. Peccato che aggiornato ha fatto, una, ha fatto un, un lavoro enorme, quindi costo molto alto, comprensibile, significativo, sì, molto costoso, ma la frequenza significa che c'era una edizione datata, se non sbaglio, 2012-2013, tra l'altro precedente all'ultima riforma con l'istituzione dei nuovi corsi, perché andava a prendere diplomati vecchi, eh? quindi del tutto inutile alla fine. Se avessero magari questi signori fatto un lavoro meno accurato, meno approfondito e l'avessero ripetuto ogni anno, anziché fare una volta e basta, sarebbe stato molto più utile. Quindi quel costo lì me lo spendo tutto. All'inizio faccio una valutazione e poi la rifaccio tra cinque anni perché è molto costosa, oppure faccio valutazioni che costano meno, ma se costano meno quasi di sicuro saranno meno precise, meno puntuali, meno dettagliate, ma riesco a rifarle ogni sei mesi, ogni anno. Sono tutti i ragionamenti che, che sono importanti, perché a volte o molto spesso si vede o difetto di noi italiani, europei in generale, ma gli italiani poi riescono ad andare in meglio, andiamo la tendenza a complicare le cose. Già che ci sono, faccio anche questo, tengo conto anche di quell'altro fattore, metto dentro quell'altra cosa e ottengo delle co dei, dei risultati che alla fine sono obsoleti perché ci ho messo troppo tempo a ottenere il dato, poco comprensibili e molto costosi. E come strumenti di governo queste cose. Che è il nostro obiettivo, noi abbiamo definito che API per poter governare il processo come strumenti di governo fanno schifo. Dico schifo in altre parole perché c'è la registrazione. Ok, questi sono, diciamo così, eh, i, i, i criteri principali che poi possono essere a loro volta misurati in un certo senso. Adesso, qui, non andiamo a fare il, il meta che API, cioè l'indicatore sull'indicatore, no? però questi ragionamenti che abbiamo fatto insieme per dire insomma, questi indicatori che ho definito sono buoni o no? dicono qualcosa o no? costano troppo o no? Sono, troppo, sono sulla scala di tempo giusta o no? li posso anche in qualche modo qui ci sono alcune indicazioni che però non, non, non, non approfondisco si possono poi misurare posso attribuire poi delle valutazioni sulla tabellina dei KPI in certo senso noi in termini di valutazione Dico sempre a fine esame: usiamo più la testa che non le formule, no? quindi cerchiamo poi di capire um, queste, queste qualità, se le avete tenute presente, se in qualche modo sono ragionevoli. Ecco, l'altro punto importante che avevo accennato è quello della segmentazione. Tu hai una formula. Quasi sempre no? Come dicevamo, prende delle misure e le aggrega in qualche modo. Queste misure sono prese su una base di una popolazione, cioè un insieme di elementi che vengono misurati, persone, ordini, prodotti, reparti, attività svolte, lavorazioni, lettere, pratiche, esami cioè l'entità che viene misurata ne ho un insieme a basto di queste entità e quindi, la formula prende le misure su una popolazione di entità misurate e su un intervallo di tempo di osservazione queste sono due, possono essere anche più di due, dimensioni io potrei decidere e quindi la stessa formula potrei decidere di applicarla sotto insiemi di queste dimensioni. Quindi osservo un fenomeno durante l'anno e poi lo divido mese per mese. Osservo un fenomeno su tutti gli studenti, poi divido maschi divido ingegneria e architettura, divido gestionale meccanica e informatica, divido triennale magistrale, divido in corso fuori corso. Divido quelli con la media minore o maggiore del 24. Guardate quante divisioni si possono fare. Sulla base della stessa formula, lo stesso indicatore, che però posso andare a calcolare su sottopopolazioni diverse o osservare su sottointervalli di tempo diversi. Quindi è molto utile avere indicatori che sono suscettibili di questo tipo di operazioni, in cui posso affettarli, tagliarli, segmentarli no? in tanti modi diversi. Poi ci sono alcuni sistemi gestionali che permettono di fare un'operazione, normalmente un la chiamano di, di drill down, no? di, di Scendi a livello di dettaglio, hai un, un, un grafico, un valore, un numero, e qui dici, adesso fai il drill down per mesi. Allora, un numero viene sostituito da un elenco di 12 numeri. Una barretta viene sostituita da un elenco di 12 barrette in un grafico, e cose di questo genere. Oppure per altri criteri. Normalmente le dimensioni tendono ad essere metriche ordinali o nominali. A parte il tempo, qui dicevamo maschi e femmine, eh, gestionale, meccanica, informatica, sono categorie nominali. Quindi io magari misuro una quantità assoluta sullo studente, il numero di crediti, quindi su scala assoluta di, eh, e lo vado a segmentare per corso di laurea il corso di laurea è una misura di tipo nominale sempre sullo studente quindi l'entità che misuro ha tante proprietà una è il numero di crediti superato che ha un valore una scala nominale, in assoluta l'altro è il corso di laurea che frequenta che è una scala nominale l'altro è il sesso che è una scala nominale L'altro è l'anno di iscrizione, che è una scala, scusate, cioè, magistrale, la, livello di iscrizione, quindi triennale magistrale, che è una scala ordinale, perché non sono nominale, non sono, sono distinte, ma una viene dopo l'altra, e così via. Quindi le entità che, so, che misuro hanno normalmente dei valori che fanno parte della, della misurazione del KPI e poi degli altri attributi che posso usare per segmentazione. Questo diciamo così, lo, lo si vede nel. vedo se, se riesco a trovarvi qualche, qualche tool di esempio, ma in modo per farvi vedere come funzionano queste cose in pratica. Ecco, normalmente ci sono alcuni esempi su criteri di segmentazione possibili. Il primo ovviamente è il tempo, ma è anche più facile. Oppure posso scendere lungo la gerarchia geografica o organizzativa, per reparto, per dipartimento, per corso di laurea, oppure per vabbè, altri attributi, altre categorie legate al prodotto, legate al tipo di utente, di, di cliente e così via. Oppure per progetti. se Voi pensate a un reparto che molto spesso sai nell'organizzazione hai l'organizzazione matrici in cui le persone che si, che si lavorano per funzioni e però sono attribuite a progetti trasversali. quindi tu puoi dividere per reparto, per funzione per progetto, per anzianità o altre cose quindi queste in grosso modo sono dimensioni sotto cui allora, a cosa ci serve una definizione di KPI? teniamo cioè, nel background del pensiero una domandina del tipo ma questo indicatore è, è un numero prenderlo o lasciare o posso pensare di disaggregarlo? Perché se lo posso pensare di disaggregare è molto più utile ai fini gestionali perché mi permette di avere delle interpretazioni più ricche. Se invece un numero unico, complessivo e per come è calcolato, per come è definito non ha senso disaggregarlo, diventa molto meno utile, meno versatile in un certo senso, come KPI, come indicatore. Ok, questo conclude modo la panoramica sui KPI, dicevo oggi pomeriggio in laboratorio facciamo ancora, recuperiamo eh, la seconda esercitazione sui, sui mock-up, mentre invece martedì prossimo faremo un laboratorio su questo. Il secondo lo faremo in aula sotto forma di, di esercitazione in aula.